Oggi voglio parlarti di armadi ventilati di sicurezza. Che cosa li caratterizza da questo punto di vista? Li caratterizza il fatto che sono costruiti appositamente per eventualmente trattenere acidi e quindi eventuali vapori di acidi che dovessero ehm, diciamo, fuoriuscire da quelli che sono dei flaconi all'interno dell'armadio non andranno a eh, corrodere eh, le superfici. Inoltre questi armadi hanno, possono avere uno stadio di filtrazione a attivi che però è molto piccolo molto sottile quindi non ci fate troppo affidamento eh, e che nel tempo si saturano molto presto limitando anche eh, la parte di aspirazione quindi riducendo quella che può essere l'aspirazione dell'armadio ad ogni modo questi armadi che sono canalizzati all'esterno quindi espelano l'aria all'esterno prendono l'aria dall'interno del vostro armadio di sicurezza e la buttano fuori quindi l'armadio di sicurezza mh, ventilato vi permette non solo di essere Idoneo per contenere una data sostanza, in questo caso siamo provati acidi, ma anche e soprattutto la parte della ventilazione è fondamentale per avere un ricircolo d'aria all'interno, quindi si parla di ricambi orari all'interno dell'armadio che è fondamentale.